perché così riusciamo a sentire ancora meglio il suono e facciamo un po' di pappa al pomodoro app al pomodoro tutti di al pomodoro tutti di adesso che ce lo siamo ricordati ne faccio uno io e poi ne fate uno voi pappa al pomodoro tutti Facciamo questo piccolo canto insieme, sicuramente ve lo ricordate. Questo ve lo siete ricordati, sono sicura che ve lo siete ricordati. Adesso per finire facciamo un canto che ci piace tanto e che abbiamo fatto spesso insieme. Lorenzo, l'hai già riconosciuto? Alla prossima settimana per la nostra mini lezione Ragazzi vi saluto, vi abbraccio forte forte forte forte E vi mando un bacio enorme Buona salute a tutti Ciao ragazzi